Ed eccoci di nuovo in diretta con il nostro Zoom Certificates, appuntamento settimanale dedicato ai certificati di investimento. Io saluto subito i miei ospiti, ovvero Riccardo Falcolini di Unicredit Investment. Ben trovato Riccardo. Ciao, Valentina. Buongiorno, ben trovato a te. Buongiorno, e in collegamento anche Pietro Di Lorenzo. Benvenuto, Pietro. Ciao, buongiorno, Valentina. Grazie mille per l'invito. Un saluto anche a Riccardo. Grazie, grazie a voi. Ecco, entrambi reduci da un appuntamento importante, quello di Investing Roma 2022, che è tornato anche in presenza, in modalità ibrida un grandissimo successo eh, più di 40 workshop dedicati all'investimento, al trading al risparmio, alla formazione e naturalmente anche ai certificati. Riccardo? Assolutamente sì, eh, come abbiamo ribadito più volte pre, prima dell'incontro Investing Roma è stata fondamentalmente un'opportunità per noi eh, come emittenti di Unicredit di incontrare effettivamente personalmente un po' la clientela retail e comunque eh, si appunto investitori che trader, quindi eh, in ambi, in, per entrambi i profili, per cercare di capire quelle effettivamente che sono le esigenze dei clienti stessi e cercare di capire magari quelle che sono le loro paure. E, è stata ehm, appunto, come dicevi tu poc'anzi, un'edizione un molto molto eh, sentita, eh, con una buonissima affluenza, eh, un po' su tutti i workshop e grazie anche all'online e al digital ci ha permesso di raggiungere comunque chi non, è, chi non è stato in grado di venire fisicamente con noi e di portare magari ancora degli esempi pratici, un po' di formazione ulteriore e quindi mi sento di ringraziare ancora Pietro e tutto lo staff perché è davvero un'occasione insomma importante e unica da cogliere e quindi questo è l'invito per il prossimo anno chi ne avrà la possibilità di eh, venirci incontrare fisicamente eh certo un grande successo quindi targato anche Pietro eh, Di Lorenzo Pietro appunto partiamo dalle notizie eh, positive cioè di questa bella iniziativa per, perché poi l'abbiamo detto insomma per le notizie negative ci starà tempo e spazio purtroppo nella nostra panoramica di mercato però prima ecco un tuo commento a questo eh, evento ma guarda in brevissimo Valentina il tema è questo, quando ci sono dei mercati così difficili ci sono due approcci, no? chi si deprime e dice ok ho fatto il portafoglio in perdita, chiudo tutto e ci penso fra uno o due anni lo riapro e che non è secondo me un atteggiamento maturo perché speri che il tempo ti risolvi il problema ma quasi sempre non succede e due invece di chi prende in mano il proprio futuro finanziario e si interessa credo come i tuoi telespettatori no? le persone che seguono le fonti tv comprendono l'importanza di essere sul pezzo per affrontare i mercati è stato è arrivato un bel segnale da Roma nel senso che la forte partecipazione la grande partecipazione dimostra come le persone si rendano conto che in questo momento di mercato difficile è opportuno confrontarsi con i migliori esperti e lo hanno fatto e ritengo di dire che hanno trovato ottimo valore in, questo, in questa manifestazione perché Veramente ho colto anche io degli spunti interessanti, quindi l'auspicio che, che faccio è non mollare insomma, in queste condizioni, uh -huh. ma anzi approfondire ancora di più le proprie conoscenze finanziarie per affrontare il mercato al meglio. Eh certo, ecco. Rimanere sul pezzo anche in tempi difficili e questi naturalmente lo sì. sono. Lorenzo, ecco, resta un attimo da te per quanto riguarda la panoramica di mercato, perché eh, lo abbiamo detto, insomma, i dati negativi abbondano, gli ultimi arrivano dal report del Fondo Monetario Internazionale che ha previsto senza Insomma, mezzi termini recessione eh, per l'Europa soprattutto per Italia e Germania non ha risparmiato neanche Cina e Stati Uniti per quanto riguarda la contrazione economica a livello eh, globale e poi non solo ha rincarato la dose dicendo che la crisi energetica non solo eh, durerà insomma, per questo inverno 2022-2023 ma il peggio sarà addirittura per la prossima stagione e infine dulcis in fundo eh, l'inflazione che rimarrà alta sopra il 9% ancora per un un po'. Ecco, eh, di fronte a questo scenario, appunto non sembra esserci eh, nemmeno insomma, uno spiraglio di speranza, però eh, io spero invece che tu, Lorenzo, ci dia una qualche indicazione almeno su come gestire la situazione. Ma guarda, è vero, i report di ieri sono stati angoscianti, perché quando tu dici che il peggio deve ancora venire in qualche modo, intimidisci, intimidisci quasi, no? Metti tutti sulla difensiva e, e viene voglia insomma, di chiudere tutto e, e rifugiarsi in un bunker antiatomico. Però il tema, secondo me, è la verità e lo dimostra anche la finanza comportamentale è proprio in questi momenti che nascono le grandi opportunità, cioè se tu fai caso ai lunghi flussi di mercato, l'investitore medio tende a vendere quando il mercato scende repentinamente e comprare invece sulla bolla quando sale, invece se avesse fatto esattamente l'incontrario avrebbe ottenuto dei risultati molto migliori, quindi la verità è che proprio in queste fasi nascono delle opportunità e però bisogna essere in grado di cavalcarle, di gestirle e quant'altro quindi tornando a prima non facciamoci prendere dallo scoramento e dalla depressione anche mm -hmm. di questi report che sono abbastanza come dire, angoscianti ma anzi, troviamo nel, nel, nella crisi le, le opportunità perché, e poi spero che vedremo nel proseguo, ce ne sono e ce ne sono anche tante. Eh certo, Ecco, Riccardo, Pietro ha detto che in realtà, appunto, anche in questi momenti di crisi nascono le opportunità. Naturalmente, il discorso era generico. Eh, ci sono delle opportunità anche per quanto riguarda il mondo dei certificati, immagino? Beh, sì, assolutamente, Valentino. Diciamo che il certificato forse in questo momento è lo strumento che essendo, e ricordiamo ancora una volta, una costruzione di opzioni, quindi essendo un insieme di opzioni, è in grado di garantire alla clientela Cosa? due cose, uno protezione del capitale se il sottostante rimane in limiti da barriera e due un rendimento anche in caso di discesa dei mercati quindi questa, fondamentalmente, questa struttura, questo prodotto finanziario eh, diciamo, unito e affiancato a quelli che sono i più classici prodotti finanziari come azione e bond sicuramente permette di calmierare quelli che sono i momenti particolari di mercato e mi riconnetto un po' a quello che ha detto Pietro, insomma quelli che sono i comportamenti un po', eh, diciamo della clientela, in effetti diciamo, tendenzialmente soprattutto i trader un po' meno, meno esperti e meno fondamentalmente avvezzi alla volatilità hanno questi comportamenti che non sono così efficienti, quindi vendono nei momenti di basso e comprano quando il mercato sale tonicamente magari lancio un invito a Pietro se vuole possiamo organizzare eventualmente un percorso un webinar diciamo sull'emotività per cercare di capire come poter affrontare insomma, eh, eventuali momenti di mercato particolari e quali strumenti utilizzare quindi ho preso là un po' per uh, un ulteriore appuntamento formativo eh certo insomma una diciamo un asterisco rispetto a investing a Roma un qualcosa che si prolunga e tocca un argomento molto interessante appunto quello della psicologia eh, dei mercati noi abbiamo fatto un approfondimento Riccardo anche qui sulle fonti tv ispirandoci tra l'altro a un film famosissimo della Pixar Inside Out che parlava proprio ecco, eh, delle emozioni quindi ti do anch'io un suggerimento magari per rendere insomma, il tuo webinar ancora più divertente, più coinvolgente, con questi riferimenti cinematografici che ogni tanto ci permettiamo. Bene, abbiamo chiuso la parentesi della panoramica di mercato, ci addentriamo invece nella parte più operativa della trasmissione, ovvero quella dei certificati della settimana. Ed eccoci Riccardo, ripartiamo da te e dal primo prodotto che ci presenti, in realtà è una vecchia conoscenza perché l'Express sì. Autocallable su Enel era già stato protagonista eh, di, di questa trasmissione, però ecco ce ne parli in una chiave nuova in questo momento. Sì, ne parla una chiave nuova. Eh, ok, ne perché l'abbiamo presentato insieme il 14 di settembre, sì. quindi puntata del 14 di settembre. Quasi un mese il, fa esatto, quasi un mese fa. Il prodotto quotava 98,05, ora vota 90. 05 quindi in offer come funziona il prodotto e lo rispieghiamo spieghiamo anche perché lo ripresento perché uno dirà ma ah, ce ne sono tanti perché si è andato proprio su questo l'express l'express è una struttura di prodotto quindi prodotto a capitale condizionatamente protetto scritto sul sottostante che continua a essere ancora in debolezza quindi ha un trend fondamentalmente debole come funziona funziona in questo modo ha una vita predefinita quindi una scadenza novembre 2025 Un coupon che è un coupon abbastanza consistente Lo andiamo a riprendere al volo dalla brochure prodotto Che è di 2,35€ Che verrà pagato con effetto memoria in caso di richiamo anticipato del prodotto quindi del certificato quindi questo a differenza degli altri certificati come i cash collect paga una cedola ma solo ed esclusivamente in caso di richiamo del, del, del certificato stesso quando avviene il richiamo il richiamo avviene trimestralmente a determinate date di osservazione, se il sottostante a partire da febbraio 2023 e così via ogni trimestre si troverà al di sopra di un determinato livello che è il cosiddetto livello di rimborso anticipato qual è però l'aspetto chiave uh -huh. è che questo livello di rimborso anticipato ogni due date di osservazione quindi ogni sei mesi scende di un 5% quindi noi potremmo trovarci ad agosto 2025, quindi la data fondamentalmente quasi in scadenza: che anche in caso di ribasso consistente, quindi di un 20% di Enel, il prodotto potrà essere richiamato in anticipo e pagherà quasi tutti i premi, quindi 125,85, quindi diciamo un, eh, un rendimento rispetto a quello che è il prezzo di emissione sicuramente eh, consistente e interessante è un alto livello di protezione è un livello di protezione. Uh -huh. sì in questo caso tra l'altro la barriera è una barriera discretamente profonda è una barriera che è posta al 60% del fixing iniziale quindi diciamo scusami il 70% del fixing iniziale quindi a 3,38 euro, quindi vuol dire che se a scadenza e, e, Enel dovesse trovarsi al di sopra di quella che è la barriera, quindi 3,38 euro, il certificato rimborserebbe il nominale che è 100. Uh -huh. Allora, A scadenza si possono verificare tre scenari, che sono scenario favorevole, Enel si trova di sopra di 4,83 euro, okay. in questo caso il certificato rimborsa tutti i premi, rimborsa il nominale più tutti i premi. Secondo scenario, N si trova tra il fixing iniziale e la barriera, quindi tra 4,83 e 3,38 euro, quindi in quel range lì. Il certificato rimborsa 100, che rispetto al prezzo attuale, che è 90,05, comunque ci permetterebbe di ottenere un 9% di rendimento, un 9,95 di rendimento. Scenario negativo è il terzo, ovviamente, nel caso in cui Enel dovesse trovarsi al di sotto della barriera. Allora, in quel caso il certificato non protegge più il capitale investito e, e, e verrà rimborsato sulla base della performance del sottostante. Come utilizzarlo? Allora, Enel è in debolezza, ok? Come dicevamo, quindi, questo può essere una proxy, quindi un modo alternativo eh, per entrare sul sottostante. Quindi, anziché comprare direttamente Enel, che fondamentalmente può continuare in questa fase di debolezza, perché? Perché con il rialzo dei tassi le utilità certo. sono molto indebitate, o comunque sono indebitate, quindi di conseguenza potrebbe ancora rimanere bloccata in questo range di prezzo, tale per cui un certificato può essere un'alternativa all'equity. Quindi quello che noi spieghiamo, ovviamente Enel è giusto un esempio, come fondamentalmente utilizzare e affiancare i certificati a quelli che sono gli strumenti più comuni dei nostri portafogli. Chiarissimo, ecco, una validissima alternativa soprattutto abbiamo detto ecco, in questo momento eh, di incertezza, non solo di incertezza ma anche di coinvolgimento pieno dell'azione delle banche centrali che spostano insomma, con le loro manovre poi tutto l'asset. Il secondo eh, prodotto, eh, sempre ecco, presentato da, da Riccardo Falcolini, è un Turbo questa volta eh, e tra l'altro ecco, su un indice, non un indice europeo di solito come ci è abituato, ma ci spostiamo negli Stati Uniti per l'S&P 500. Ecco, come mai? esatto, sì, allora e ti do anche un orizzonte temporale dicembre 22, perché questa a differenza dei precedenti prodotti, dei turbo di cui abbiamo parlato, un turbo close-end quindi fondamentalmente ha una vita predefinita anche dicembre 2022 come mai? come mai? perché? perché i mercati appunto sono un po' in debolezza, il mercato americano fondamentalmente è eh, diciamo, uh, comunque con tra Stato, ci sono comunque dati negativi sull'economia in generale e, e quindi soprattutto perché, perché l'S&P 500 sta arrivando a formare un doppio minimo quindi una formazione grafica che nel caso in cui fosse rotta potrebbe comportare comunque un ribasso dell'indice allora questo può essere utilizzato in due modi questo prodotto è un prodotto sicuramente più aggressivo rispetto al precedente in quanto prevede una leva di 6 volte come può essere utilizzato? Può essere utilizzato come trend following, quindi scende il sottostante e io vado a comprare il certificato Turbo per amplificare la leva, quindi la performance negativa del sottostante, uh -huh. oppure lo uso come protezione del mio portafoglio, che è il caso specifico per cui io sono andato fondamentalmente a prenderlo. Perché? Perché i portafogli italiani sono composti, sì, sono molto domestici, oriente, cioè sì. nei portafogli italiani ci sono molti titoli domestici, ma si, si affacciano sempre più titoli tech, titoli americani e quant'altro. Quindi avere una protezione di portafoglio da potenziali ribassi di mercato è un qualcosa che in questo momento è sicuramente importante e utile. Ora bisogna ovviamente calibrare il tutto perché comunque la guerra iniziava tanto perché potenzialmente si spera si giunga ad una pace ovviamente in questo caso in caso di ripartenza del, del mercato questo prodotto potrebbe rischiare appunto di giungere al knockout che ha 4200 punti uh -huh. e quindi essere rimborsato a zero quindi utilizzo, quindi bene pesare quelle che è l'esposizione sul prodotto se vogliamo fare una copertura altrimenti possiamo utilizzarlo anche per poco tempo come fondamentalmente trend following in caso di ribasso del, del software chiarissimo, quindi insomma una strategia mista da parte sì. tua in questo caso Riccardo con appunto un prodotto più conservativo e in questo invece un po' più coraggioso lo possiamo esatto. ecco, definire così un commento ecco Pietro da parte tua e poi passiamo naturalmente ai tuoi di certificati guarda, il è... mio portafoglio va sempre diversificato, uh -huh. sia nelle strategie, sia negli strumenti, sia nelle intenzioni, cioè se tu come dire, diversifichi ma vai tutto con la stessa strategia, strategia con lo stesso prodotto e con diciamo, la stessa idea di fondo, hai fatto poco. Quindi l'idea è diversificare anche con prodotti, con tecniche e quant'altro, quindi diciamo il giudizio è positivo. Rispetto io invece ai miei prodotti… Sì, partendo io, diciamo, dal top bonus su assicurazioni generali. Sì, eh, torno un po' al concetto di cui parlavo prima, nel senso che quando i mercati stornano l'idea è che viene giù un po' tutto, no? quindi si vende il benchmark e magari anche azioni di qualità come può essere assicurazioni generali vengono coinvolte in ribassi violenti. Mm -hmm. eh, il tema è che quando tu inizi a vedere generali su questi prezzi, insomma qualche, qualche pensierino ce lo fai, cioè vedere generale a 13,60 era qualcosa che, insomma, è una cosa che non vedevamo da un po' di anni. Questo evidentemente non vuol dire che da qui rimbalzerà e il prezzo è, è basso e quindi necessariamente rimbalzerà. Però, se utilizziamo un prodotto come un certificato che ci dà un ulteriore cuscinetto, che cosa vuol dire? Che guadagniamo anche se il prezzo rimbalza domani, ma magari rimane. Su questa fascia o anche un moderato di basso potrebbe essere, diciamo, un'idea interessante. Nello specifico del, del prodotto, diciamo in due battute, eh, mi piace perché ha le peculiarità che io cerco sempre in un certificato. Anzitutto, la scadenza breve, mm -hmm. eh, 16 dicembre, eh, è difficile fare previsioni a lungo perché ci sono un sacco di variabili a esatto. cominciare dalla guerra e quant'altro. Quindi preferisco sempre il corto raggio. Il rendimento interessante perché se effettivamente il um, generale da qui alla scadenza non va sotto 11,95 e il prodotto paga un bel premio di 106 e quindi offre rendimento del 4,5% che sembra basso ma in realtà annualizzato è superiore al 25 e il terzo perché tutto sommato come dicevo sui fondamentali il, insomma, il titolo è un po' penalizzato graficamente sembra che da qui stia trovando una base e l'unica diciamo, criticità che va sottolineata del del prodotto è che chiaramente insomma, siamo in uno scenario complesso. Ho deciso di prendere un prodotto anche con barriera discreta, quindi vuol dire che anche se da qui alla scadenza il, la barriera fosse perforata, ma poi il giorno della scadenza il prezzo fosse sopra la barriera, comunque viene pagato un, uh, un bonus. Quindi in conclusione scadenza breve, barriera discreta, titolo di qualità, graficamente sembra che stia partendo, insomma ci sono un po' tutti i requisiti per che contarci. mi lasciano caldeggiare questo prodotto. Mm -hmm. Invece ecco, cosa vogliamo dire sul secondo che ha un bonus cap su Enel? Anche in questo caso, no vabbè qui in questo caso insomma la scadenza è un po' più lunga, quindi sì, 15 un settembre un del lunga, 2023. Sì. sì, logica sempre mm. di diversificare, ho scelto questo, visto anche Riccardo ha scelto un prodotto su Enel perché se, banalmente stamattina... Mi si è acceso l'alert su Enel che toccava livelli che credo non toccasse addirittura dal febbraio 2017. Siamo ormai arrivati allambire, questa soglia di 4 euro che se ci pensi è una soglia inimmaginabile. No? Ricordo che Enel valeva più di 9 euro nel gennaio del 2021. E questo secondo me deve, deve servire anche un po' da monito, no? non c'è eh, anche un titolo solido come Enel può subire dei drawdown violenti e questo diciamo, è proprio l'esempio classico. 4 euro anche qui a un livello psicologico interessante, ho scelto diciamo, di cambiare un po' tipologia di prodotto e come tu hai ben notato, Uh, presenta diciamo peculiarità diverse anzitutto la scadenza è un po' più lunga perché la logica di questo prodotto è anche una logica da trading, cioè mentre nel precedente probabilmente l'intenzione è portarlo a scadenza visto che è breve, qui vorremmo sfruttare un ribalzo più tattico perché il, uno dei plus dei certificati è proprio questo cioè non devi, uh, non sei legato al prodotto fino alla scadenza ma puoi tranquillamente liquidarlo in ogni momento essendo il market maker presente in denaro e lettera, quindi questo prodotto è certamente più rischioso e da qui anche il prezzo più basso ma potrebbe sfruttare un rimbalzo diciamo imminente prossimo eh, di Enel e quindi l'idea è non portarlo a scadenza ma magari su un rimbalzo violento del titolo e del sottostante si potrebbe fare un fast profit e quindi utilizzare un prodotto di investimento anche con una logica più di trading che è anche un po' qui la, una, una delle strategie che, che preferisco, quindi cogliere il rimbalzo non magari andando sul sottostante che è un po' troppo rischioso, ma edulcorando un po' il drawdown con questa barriera abbastanza profonda al 30% quasi dai livelli attuali e quindi potrebbe essere un buon modo per prendere posizione su Enel, ma non subendo diciamo, tutta la volatilità e l'andamento binario che avresti sul sottostante. Eh, così, sì, un modo per contenere ecco, la, la volatilità ti piacciono Riccardo le scelte? sì, ecco, entrambe. Di, di, entrambe entrambe allora l'una per la barriera discreta sì. sui generali e l'altra per l'utilizzo dinamico uh -huh. eh, nel senso è un po' più rischioso come prodotto però Pietro comunque è, spesso scrive articoli sul suo blog e anche sul nostro blog di Unicredit su come utilizzare i prodotti in modo dinamico e questo sicuramente il bonus cap avendo una barriera continua fondamentalmente essendo più rischioso ha una potenzialità e uno sprint eh, maggiore rispetto a quelli a barriera discreta quindi in caso di rialzo del sottostante si può liquidare prima quindi questo fondamentalmente Valentina esprime o spiega come il certificato può essere acquistato non solo ovviamente in ottica di uh, buy and hold nel portafoglio ma esatto. anche in ottica fondamentalmente dinamica quindi una gestione un po' più assimilabile a quella di uh, trading con sì. degli strumenti a leva eh, fatta con uno strumento di investimento, quindi sicuramente interessante, eh? Sì, sì, sì. In realtà, appunto, il certificato è uno strumento che poi ha delle possibilità di utilizzo eh, che, sono, che sono diverse a seconda delle caratteristiche che, appunto, eh, abbiamo elencato. Eh, ecco una domanda, ecco in conclusione, Pietro, ti volevo fare perché ho seguito, naturalmente, il tuo ragionamento dicendo, ecco, colossi, appunto, come Enel, anche possono subire dello scelto di mercato importanti ma c'è un settore in questo momento che invece ehm, è un pochino più protetto eh, da tutto quello che sta capitando insomma dalla tempesta economica che si sta eh, scatenando un settore su cui tu punteresti Guarda, io proprio ieri scrivevo un articolo mm. su quanto, su che si chiama cash is king, no? cioè alcune volte uno si incaponisce a voler cercare necessariamente un settore su cui investire perché ha questa spada di damo che è dell'inflazione, sì. Sì, l'inflazione se non investo mi brucio il capitale, che è vero chiaramente, però alcune volte bisogna anche avere il coraggio di rimanere liquidi. La liquidità diciamo, ti dà tre tipi di vantaggi, il primo è che riesci a cogliere le opportunità in maniera massiva, anche in queste fasi di mercato, cioè adesso tantissimi non hanno liquidità per trovare le opportunità perché si sono, si sono ingambiati. La seconda ti fa dormire sonni tranquilli, no? nel senso che quando tu sei liquido assisti alla partita da bordo campo e quindi anche in queste fasi così complicate non subisci anche emotivamente il, um, lo svantaggio. E la terza, che adesso in verità ci sono anche dei, dei piccoli strumenti no? con cui, cui puoi parcheggiare la liquidità avendo dei rendimenti ragionevoli. E quindi non è che ti prendi proprio nei denti tutto il malus del, dell'inflazione. Quindi sui, sui settori in questo momento mi sento di caldeggiare più la liquidità che un settore specifico, perché vai a forzare l'operatività e invece quando viene giù tutto, anche in virtù di quello che diceva in apertura, no? quando il sentiment di mercato si fa brutto, le vendite scattano a pioggia. Quindi piuttosto che un settore in questo momento mi sentirei di caldeggiare proprio la liquidità che trovo che sia uno dei, insomma, dei modi migliori per affrontare queste fasi di mercato così complesse. Liquidità non vuol dire che rimani bloccato col portafoglio liquido per sempre, ma cogli in maniera selettiva alcune opportunità uh -huh. con dei trade uh, veloci. Ad esempio stamane sto guardando il, il BTP che a questi livelli chiaramente mi mingolosisce. Avendo liquidità, posso iniziare a comprare adesso eventualmente anche doppiare e triplicare gli, gli, gli acquisti qualora il BTP continuasse a scendere. Questo diciamo, è un esempio classico di quello che ho fatto proprio tre minuti fa prima di entrare in trasmissione. Sì, sì. Quindi ecco cogliere le opportunità singole piuttosto che appunto focalizzarsi su un singolo settore perché eh, come dici quando in realtà eh, c'è una crisi diciamo eh, coglie tutti contemporaneamente per cui non si può eh, stare fissi eh, su un settore bisogna diversificare e cogliere le opportunità singole del mercato questo ovviamente vuol dire però moltiplicare l'attenzione anche eh, sui, sui mercati stessi avere un panorama più ampio Riccardo ecco un commento finale da parte tua beh sì eh, panorama più ampio Passare sempre un po' alla finestra, ovviamente mm. diversificare quelli che sono cioè. i prodotti, eventualmente magari se appunto, soffermarsi un po' di più con una maggiore attenzione, magari andare su prodotti che possono essere un po' più eh, safe, quindi con capitale protetti, eventualmente per chi è meno eh, insomma, avvezzo al rischio, insomma ci possono essere tanti ragionamenti da fare. Poi ovviamente... Chi, quello che noi consigliamo o comunque che io mi sento insomma di dire ovviamente fate attenzione nel momento in cui non siete sicuri piuttosto che entrare eh, appunto eh, cioè, aspettate quindi ricalco quello che ha detto pietro e eh, eh, fondamentalmente insomma è un po quello che stanno facendo gli investitori perché valentina vediamo comunque i volumi ancora in calo sul mm -hmm. mercato sedex quindi c'è ancora questa fase attendista diciamo che quello che posso dire è, appunto, è ricalcare quello che vedo e ovviamente in un momento di mercato particolare come questo sicuramente è un atteggiamento un po' comune a insomma un po' tutti gli investitori italiani. Quindi insomma vedremo che cosa succederà nei prossimi, non nelle prossime settimane, ma nei prossimi no, giorni. Perché prossimi giorni. anche eh no, forse già, nelle prossime ore. Eh, eh sì, esatto, già. Eh sì, stasera abbiamo i verbali della Fed. Domani è atteso il dato americano sull'inflazione. questi già sicuramente abbiamo dei dati eh, che ci eh, impongono una riflessione soprattutto la imporranno poi ai banchieri centrali perché eh, mh, influenzeranno inevitabilmente le scelte della Fed e di JP. Powell, quindi assolutamente situazione da monitorare ora per ora neanche certo. più giorno per giorno. Ultima parte della trasmissione dedicata naturalmente agli appuntamenti formativi perché ottobre è il mese dell'educazione finanziaria, siamo reduci appunto da Investing Roma, abbiamo già in programma, io me lo sono segnato, sì. eh, il vostro webinar eh, sulle emozioni sulla psicologia dei mercati, poi che cos'altro? Uh, quattro altri webinar per questo mese, 18, 19, 20, 24 uh, con uh, formatori diversi, incentrati ovviamente su prodotti diversi, si parte con Luca Stellato, si finisce uh, quindi il 18 è, uh, con i coverage warrant e si finisce invece il 24 con WebSim Intermonte con l'aggiornamento mensile del nostro portafoglietto prevalentemente strumenti insomma, di investimento con una gestione un po' più calmirata meno dinamica di quelli che sono i covered warrant però come vedi tanti appuntamenti per tutti i profili di rischio e ovviamente sì. per tutte le maturity tanti analisti diversi prodotti diversi proprio per rispettare eh, quell'imperativo che ormai continuiamo a ripetere quello della diversificazione in questo momento esatto. di altissima volatilità io ringrazio in studio il nostro ospite Riccardo Falcolini Unicredit Investment grazie Valentina grazie a Pietro certamente ringraziamo e salutiamo anche Pietro Di Lorenzo un piacere come sempre averti qui ti aspettiamo naturalmente prossimamente per ancora più parlare di certificati e non solo. Molto volentieri, sono io e ringrazio voi e vi auguro buona giornata. Grazie.